gli metti la cremina? Sì. Eh? Perché altrimenti si brucia, è tutta bianca. Come si chiama questa bambola? Chiara. Chiara? Tira mica pochi giorni. Hai ragione, mi dimentico. Poi la portiamo a fare il bagnetto, Chiara? Sì. sì è contenta? Magari ha paura dell'acqua? Sì. No. No? Gliel'hai già chiesto? Sì. Stiamo tornando a casa, adesso ci prepariamo e speriamo di riuscire ad andare in spiaggia a vedere le stelle. Ok. Sei un po' stanca? Vabbè, dai, cerca di sopravvivere, eh? Да, ну, что ты Bimbe, andiamo a fare la doccia e poi ceniamo, ok? E poi andiamo a vedere le stelle? mamma, mamma però a non a sonno. A sonno? Si è stancata oggi al mare? E eh, vabbè, pazienza, se non riusciremo ad andare... Anche domani. Andremo magari un altro giorno, va bene? Mamma, mi spucci la carola. E ah. mi spucci anche a me perché... Ti dondola il dentino, Anastasia. È vero, hai ragione, però credo che tu ti sia appena mangiata pane e nutella. Fammi vedere. Togli la manina. Guarda qui come sei sporca e fammi vedere, fammi vedere il dentino. Hai ragione, uh, come si muove. Ma guardate, guardate, ragazzi, togli la mano, Ani, guardate. Il dentino di Anastasia sta per cadere. E' Quindi... anche un altro. Sì, e' anche qui, eh. Uno, sì. due, sì. tre, quattro. Quattro denti, perché anche qui. Sì. E, e' i due davanti, sopra, vero? Sì, Secondo me tu inizi. Un ok, un ok, un ok, un ok. okay. Secondo me tu inizierai le elementari senza denti. Mamma, <ride> eh. posso farti vedere una casa con l'uovo? Sì, con l'uovo? Sì, allora in cielo, sì, allora, sì. ok. Allora. Cosa devi fare con l'uovo? È un Dove? No, eh. Praticamente. Posso. Sì. Okay, allora. Praticamente. L'hanno fatto in tantissimi. E guarda. Un L'hanno fatto in tantissimi, si rompono le uova. Se come l'uovo così e così no, è durissimo. Ho paura. Anch'io, però. ma lo fanno fa in tutti ed è durissimo. Così. No, non farlo, non farlo, non farlo, ti prego, ti prego, ti prego. <ride> no, Anastasia Anastasia Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, ti prego. So già che lo rompi tu, tu sarai l'unica a riuscire a romperlo. No, no, no, no, no. nelle due estremità. Ehi! Anastasia. non si rompe? Va bene, bene, grazie, brava, grazie mille, ringraziate ragazzi anche Vanessa per questa esibizione. Adesso vi sbuccio la carota, eh Anastasia? Anastasia, lo rompi, lo so, lo so che lo rompi. No, ehi! Hey, Ani, Ani, guardami, adesso, ascoltami, ti sbuccio la carotina e tu mentre la mangi, cerca di morderla con il dente che sta cadendo, così magari cade. Stanotte arriva la fatina dei denti. 250 euro sì 250 calci ti dà dai ve la sguccio un attimo ok poi ci fai vedere se si se è caduto il dentino tieni Ani cosa c'è ti sei spaventata mi raccomando cerca di masticarla dalla parte del dentino che sta cadendo cosa c'è Ani ma ti fa male ti fa così male? Prova, dai! Che magari si stacca il dentino, dai! Facciamo vedere ai nostri amici che ti si stacca il dentino Dai, dai un morso Vabbè, prova dall'altra parte È mastica. Non riesci dall'altra parte perché ti fa molto male Perché si sta quasi per staccare, giusto? Eh? Sì. Secondo me stanotte ti cade, stasera Entro stasera Dimmi, a tavola? Eh mamma, ma Vanessa si è addormentata. Ma come si è addormentata? È pronta la cena. Vai. Vai. Vai. Mangi, Vane, mangi, è pronta la cena. Niente, Ani, porta a dormire Vanessa. Eh. Vane, mm. non ti, ti porto a dormire. Andiamo a dormire? Andiamo, però, che silenzio, eh? c'è Vanessa che dorme, ok? Dai. Finiamo domani di disegnare? Sì, eh, ho fatto un cuore. Che bello, sembra una b. Ya vamos Cosa fa Vanessa? È sonnambula, non dobbiamo assolutamente svegliarla, hai capito? Sì. tranquilla no, no, no, no, no. no mamma io so... eh, calma Vane altrimenti cadi nell'acqua tranquilla ti avvicino no, no, no, no, no. Vanessa vieni che ti tiro fuori ti racconto no, no, no, no. tutto no, no, no, no, no. mamma cosa è successo guarda stavamo ho sentito il rumore dell'acqua della piscina Siamo venute fuori e tu eri sonnambula E ti sei sdraiata sul materasso. Ma no, io non mi ricordo niente E certo amore perché stavi dormendo E allora niente Anastasia ti ha toccato dentro Ti ha spinto e ti sei svegliata Meno male perché potevi cadere in acqua e annegare. Vabbè ragazzi il video finisce qua, fortunatamente è andata bene, Vanessa non è caduta nell'acqua e noi ci siamo accorti in tempo che lei da sonnambula è andata sul materassino in piscina, quindi se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao, ciao. buonanotte. Not